Fervono gli ultimi preparativi per l'inaugurazione che quest'oggi a Fosdinovo farà sì che si possa dire ormai operativo il magazzino nazionale di Appalo un luogo fisico che però si riempirà di persone che sono la forza dell'AMPAS, volontari centomila in tutta Italia da Bolzano a Trapani a Cagliari in tutta la nostra bella penisola che ha bisogno di noi quindi noi ogni giorno pronti a partire sperando di non doverlo fare ad esercitarsi e poi a svolgere un'attività di prevenzione di informazione che è l'elemento fondamentale perché la protezione civile di ANPAS non è l'eroismo Lancio nel momento dell'emozione, ma come abbiamo anche dimostrato sempre, esserci ogni giorno nel quotidiano quando anche i riflettori delle televisioni scompaiono. Ampas, c'è noi insieme. Buona strada. Il... Allora, il rapporto con Ampas è un rapporto particolare, la mia prima uscita l'ho fatta a Castelnuovo di Porto per il ramino dell'AMPAS, Ampas è un'associazione nazionale con la quale noi lavoriamo, lavoriamo molto bene e devo dire che è un'organizzazione all'avanguardia, quindi noi siamo veramente lieti di poter essere oggi qui, ma di poter collaborare ogni giorno e colgo l'occasione per ringraziare tutti i volontari e i volontari dell'AMPAS per quello che hanno fatto, che fanno per questo territorio e per quello che hanno fatto anche in occasione dell'ultimo terremoto dell'Italia centrale che continuano a farlo.